C'è ovviamente un quarto di finale in Champions League, ma se possibile molto, molto di più. Soprattutto per orgoglio È straordinario all'Old Trafford, ovviamente tra tanti campioni. Due personaggi che vanno in copertina, Cristiano Ronaldo che ritorna nel club e che lo ha reso grande, forse lo... nove anni fa, della vittoria più importante, quella col Porto, anzi fu un pareggio ma riuscì a passare il turno con il gol di Costigna. Ha detto le emozioni sono le stesse, le si vive in modo diverso ma la finalità è fitte da professionista, il bel tornato a Cristiano Ronaldo e tutto lo stadio in piedi. Per... Attacca Fabio Contrao, subisce il fallo di Ryan Giggs. Va in porta Ronaldo, recuperato Cleverly per Carrick, impreciso. La grande apertura, però non riesce il Real a sfruttarla con Ozil, sarà rimesso dal, dal Manchester che non è riuscito offensivamente a riorganizzarsi. Di Maria, per Ozil, dentro a cercare Higuain, al limite il Pepita, Higuain col destro, pallone che non prende il giro voluto in mezzo a due Brian Giggs il movimento di Nanni, il cross a cercare Giggs coentrao in calcio d'angolo un attimo perché aveva troppo vantaggio anche sui compagni Giggs cross d'esterno va Persi dentro c'è la deviazione sarà calcio d'angolo che cross che ha fatto di esterno piede a trovare il proprio compagno su tanto e pensa che Mourinho ieri a chi glielo chiesto ha detto che la fiducia della squadra la concreta difensivamente se ne va Di Maria e qui c'è un fallo che costerà un cartellino giallo a Evra l'aveva saltato Di Maria scarica su Welbeck c'è spazio ancora per chiudere il triangolo entra in area Nani con velocità buonissima batte Giggs vedi c'è Polo e poi Welbeck C'è segnalato fuori è. gioco Qui si sono fatti sorprendere. Avevano superiorità numerica dentro l'area di rigore. Vinici che va a colpire il palo. E poi Alonso riparte Cristiano Ronaldo. Due leggende a confronto. Giggs, quantomeno riesce. Che dire, stava andando verso l'esterno. L'hanno servito in profondità. Ha spinto sull'avversario. Perché era in ritardo sul pallone. Entra in area. Quando calcia, è scivolata. Sergio Ramos lo chiude in calcio d'angolo. Ronaldo. Prova a di... Ronaldo, lancio per lui in area Ronaldo, posizione regolare Van Persie Lo batte male perché lo batte Higuain, mette al centro In scivolata Carrick, mette in calcio d'angolo ma riesce per Di Maria Adesso quasi stabilmente in questa seconda parte del primo tempo a sinistra Suo il lancio per Higuain, è stato bravissimo con il corpo ad uscire De Gea chiude lo spazio e concede calcio d'angolo grande palla supera di Ozil contro Cross tocca Sergio Ramos fischia l'arbitro il calcio di punizione a favore del Manchester United. e senta proprio lui la mancanza di Rune Raffaele, l'uomo più avanzato fermato con decisione da qui tanta attenzione al numero di Van Persie poi Welbeck e due volte Diego Lopez riesce ad intervenire la prima volta a mani aperte e rischiato poi decisivo calcio d'angolo Qui era uno contro uno, Ronaldo in slalom, molto largo a sinistra. Cacà, Ronaldo ha provato il manceno. Pallone larghissimo. E io ne approfitterei ancora. L'arbitro manda le squadre negli sfogliatoi. È stato un po' come al Bernabeu, un primo tempo di grande intensità. Con grande lancio è per lui, Vidic lo segue. Cacà, lo... impressione finita. Dani. Appoggia il centro e un clamoroso autogol di Sergio Ramos porta in vantaggio il Manchester United al terzo minuto del secondo tempo. Si sblocca la situazione, Red Devils in vantaggio, autogol di Sergio Ramos. Esplode lo stadio massimo, incredibile l'entusiasmo che si vive qui all'ultrafo, una fiammata. Qui è Raffaele, l'uomo forse più discusso, che è molto bravo con questa penetrazione, palla al piede, inserimento in taglio di Welbeck e sulla conclusione di Van Persie, vedi, qui Varane non riesce a buttare via la palla, lì deve buttare via, un po' di, di leggerezza, ma c'è... I due giocatori per Morigno, tra cui Modric, ancora Cristiano Ronaldo, ancora a cercare Ozil, il centro basso, questa... Lasciando libero però Higuain che va al cross De Gea lo lascia passare pericolosamente Perché su un secondo pallo stava arrivando Cristiano Ronaldo Che però non arriva in tempo Qui si sono fatti sorprendere Ronaldo controlla, si gira a destra Scivolata Evra prima che il pallone possa arrivare A Higuain Intervento un po' scomposto Su Arbeloa no. lo Ispello no. Incredibile no. errore Chiano dell'arbitro per niente, caccia Nani e forse si rovina la partita United: United, Iguain per Kakà. e calcio altissimo, visto pare a Seralex. In 27 battuto, ancora una volta in aria c'è Iguain. Arriva anche Cristiano Rocha. Battuto l'angolo Varane di testa. Iguain, Raffaele del nulla, riesce ad anticipare. Sciabio Alonso nel mucchio. Prova ad allargarsi, Welbeck lo affronta. Si libera bene di Clever, li mette al centro. Okay, recupera un pallone, poi va Parsi. Col destro la tiene Diego Lopez. Dopo grande pressione, molto spazio per il cross. Controlla. Quando mette dentro ancora Raffaele, si arrampica in qualche modo. in Salta Giggs, che prova a recuperare. E in qualche modo lo condiziona. Non lo fa frustare. E anche lui come Fergus a farsi perdonare. Ancora Modric. Finta il destro, Modric si allarga. Modric! Un bacio al palo ed è 1-1 con il gol di Luca Modric. Il Real trova il pareggio e siamo al ventunesimo del secondo tempo. 1-1 al Bernabeu, 1-1 Trafford, Ancora tanto, ma tanto meraviglioso equilibrio. Lo so, era impensabile poter resistere in questa situazione. Qui è stato molto bravo, quindi guarda Sergio Ramos dove gioca, gioca anche lui quasi da, da, da attaccante e qui si libera molto bene. Fa un gran cerca di creare spazio tra lui e Bidice Esil, i due in e sul secondo palo arriva in scivolata Cristiano Ronaldo per il gol del vantaggio del Real Madrid, alza le braccia. Ci pensa su, gli avevano chiesto ieri che cosa avrebbe fatto se avesse segnato ha detto non lo so perché non si deve preparare niente Bisogna essere spontanei Sono contento di tornare al, all'Oltrafford Dovessi segnare sarebbe meraviglioso perché vogliamo passare il turno Non so cosa farò Qui è stato bravo, è andato a chiudere sul secondo palo Un, un tiro in porta che, che non la trova Però lui giustamente In Rone gli ha appena detto di entrare Van Persi sì. Deviazione di Chedira Pubblico reclama perché voleva. Batte Ghexa. Fallo di Vidic. Poi Evrari mette al centro. Diego Lopez. colpo di testa un po' morbido di Welbeck. Si, non è riuscito a dare forza. Ghexa. C'è quel lancio per Welbeck che si butta malamente giù, francamente su un. Cerca l'avanzata di Evra. Pallone impreciso. Giocata in questa partita. Modric ancora. Teghea. Bella al centro per Welbeck Altro reclamo per un fallo di mano in area. L'arbitro chiama invece il campo. Evra prova a rimettere al centro. X arriva il cross. Diego Lopez con una parata fantastica. Pone al limite rune. Poi Van Persi, gare Van Persi ancora, Diego Lopez. Io... Non è intervenuto Ronaldo a giro, De Gea Rooney. Poi Van Persi, Rooney. Che orgoglio la squadra di Serra. Merav davvero. Gli hanno messi in giro solo uno in meno. Non... Prova a liberare il destro, Ronaldo un'altra finta, si allarga. De Gea Rafael, Al centro, Baran. Anticipa. andare a cercare Young. Ancora nel mucchio, tocca Serchio Ramo. In area Ronaldo. Arriva anche Guarini, si stacca Ronaldo. Cacà, palo De Gea, che ha fatto finto di dare palla dietro. E invece voleva scendere in area. Ronaldo De Gea, con il... nel mucchio ancora. Carrick, Diego Lopez. Sul primo palo De Gea, non si fa sorprendere. Sembra attento De Gea su queste situazioni. Ancora lo United. Contate nel trionfo di José Mourinho all'Old Trafford in maniera diversa ovviamente, vince 2-1, vola ai quarti di finale, giustamente imbelvito Sera Alex Ferguson l'applauso polemico di Rio Ferdinand all'arbitro. Peccato che una partita così bella con protagonisti così straordinari sia stata rovinata da un arbitro non all'altezza della gara che ha rovinato decisamente la partita di oggi.